Ah, va girata. Oh, ma... È normale che fa con ma cazzo si gira? per eh, eh, non ti gira! È zitto. Ma se tu la butti nella fiamma, è normale che vi dai il fuoco. No? Vabbè, la prima è dei bambini. Ragazzi. Non l'ho mai fatta. Quindi... Eccolo. Ecco. Ah. Non tocca porca ma. Oh, è no. concluso. Ma secondo me è troppo forte. No, no, no, no troppo forte la fiamma. Non basta vedere la fiamma, vero? Dici. Ma c'è qualcosa che non va. Dici. Secondo me è troppo. Dici. Eh, è... Troppo alta. alta.